valutazione, valorizzazione e vendita. Sono tre le V fondamentali attorno alle quali ruota il mercato immobiliare, un mercato divenuto nel corso degli ultimi anni via via sempre più difficile. Passato da bene rifugio a vero e proprio asset finanziario, l'investimento immobiliare, al pari di tutto il patrimonio, necessita di una gestione, una gestione prospettica, strategica, dinamica e che guardi al futuro. Quali sono quindi le leve? che muovono le fondamenta di, di questo settore. Quali sono le prospettive future, ma soprattutto i fattori che possono influenzare su una sua ripresa. E infine, qual è il mercato italiano al quale stiamo facendo riferimento? Di questo e di molto altro parleremo nel corso della nostra diretta odierna, che è l'ottavo di un ciclo di appuntamenti con i professionisti di Advisor Professional che incontrano la community. Prima di ricordare i nostri canali di comunicazione vado a presentare l'ospite odierno. È qui con noi in studio Gerardo Paterna, blogger e consulente immobiliare, nonché autore del libro Comprare e Vender Casa. Buongiorno Gerardo. Buongiorno allora e grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo. Vi ricordo i nostri canali di comunicazione, potrete eh, inviarci in diretta le vostre domande o tramite la nostra piattaforma Advisor Professional al di sotto della finestra di dialogo eh, nella sezione commenti oppure sempre nella sezione commenti durante la diretta eh, sul nostro canale YouTube. Non andiamo però a togliere ulteriore spazio all'incontro di oggi, che è un incontro molto succulento. Prima di andare a delineare un po' il quadro eh, generale nel quale ci stiamo muovendo, vorrei farti un'altra domanda, Gerardo. La prima domanda, infatti, che ti pongo è, stiamo parlando di mercato immobiliare, ma perché il mercato immobiliare è così importante quando si guarda l'assetto italiano? Beh, perché gli immobili in Italia valgono 8 mila miliardi di euro, perché 4.800 miliardi sono soltanto di patrimonio residenziale, perché il 92% del patrimonio immobiliare italiano è detenuto dalle famiglie e quindi credo siano tre buone ragioni no, che danno una risposta alla tua prima domanda. Assolutamente, percentuali molto alte quindi abbiamo detto. Se andiamo quindi a contestualizzare il quadro italiano all'interno di un quadro un po' più ampio di insieme, cosa possiamo dire? Dov'è adesso il mercato immobiliare e cosa è successo per arrivare al punto in cui siamo adesso? Beh, domanda complessa. Quindi, grazie per la domanda. Si direbbe in questi, in questi casi: è un mercato che sicuramente ha vissuto un decennio eh, provante sotto pressione, è un mercato che oggi eh, comincia a rivedere un po' di risalita nel numero di compravendite. Abbiamo avuto eh, di recente, forse il primo trimestre di quest'anno, ha registrato un uh, 4-43% ancora di eh, diciamo incremento delle compravendite, valori comunque molto lontani rispetto ai fasti passati siamo ancora comunque diciamo vicini ai valori degli anni 90 ecco quindi abbiamo tanta strada da, da recuperare quindi numero di compravendite in rialzo sì ma eh, valori direi ancora stabili in alcuni casi ancora eh, registriamo una leggera discesa ok? e quindi diciamo che per quanto concerne proprio il valore unitario dell'immobile siamo ancora in una fase abbastanza, abbastanza depressa. Eh, vedo questa slide che è sempre interessante, proprio che ci racconta un po' il eh, mercato re, residenziale italiano in termini di, di fatturato e come ben si vede siamo lontani dai 112 miliardi di Euro del 2008, quindi insomma c'è una certa ripresa ma eh, insomma, dobbiamo essere, comunque, mantenere un atteggiamento neutrale senza lasciarci andare a, a troppo entusiasmo, anche perché poi è un mercato questo attuale in mano ai buyer, no? ai compratori che hanno una vasta scelta ecco, di immobili, quindi abbiamo tantissimi immobili sul mercato, pochissimi compratori, disposti poi a, ad acquistarli, quindi insomma il contesto è, mantiene le, le sue complessità pur essendoci una nota uh, rosa legata proprio a questo aumento delle comprate. Assolutamente, quindi abbiamo visto un po' vabbè, il quadro generale tu ce l'hai delineato in maniera molto chiara, anche in questo caso a fare poi il mercato sono i compratori e i venditori e effettivamente quali sono gli immobili che ci sono sul mercato, il, il quantitativo e il qualitativo anche? Uh, nella nostra introduzione siamo partiti dicendo che il mercato immobiliare era partito un po' come bene rifugio, quindi un tempo era visto anche come un asset nel quale riporre la propria liquidità e lasciare lì, diciamo. Prima di arrivare a capire, a comprendere veramente l'investimento immobiliare, cosa significa in termini di investimento vero e proprio. Quali sono le leve che vanno a muovere il settore immobiliare nel suo complesso? Quindi quali sono quei, quei fattori, quelle componenti che bisogna andare a valutare quando ci si trova a fronteggiare un investimento immobiliare? Beh, sì, eh, tu prima parlavi di beni rifugio, eh, è anche diventato un bancomat di Stato, <ride> di fatto, perché... Sappiamo bene che i prelievi annui, ormai il prelievo fiscale annuo sugli immobili è di circa 50 miliardi annui, quindi è una voce importante, uh -huh. quindi sicuramente la prima valutazione in relazione all'immobile è proprio diciamo l'impatto fiscale, questo è, questo è determinante. Poi è importante anche eh, capire eh, in che direzione no? vogliamo diciamo, andare ad investire, no? se vogliamo acquistare, se vogliamo dismettere perché comunque legato, diciamo, la, la sfida legata alla dismissione è anche diciamo, connessa alla valorizzazione, perché è vero che abbiamo tanto patrimonio immobiliare, ma aggiungo anche tanto patrimonio immobiliare vecchio, okay, perché le nostre città sono cresciute negli anni 60 a velocità diciamo, piuttosto sostenuta e quindi si è lasciato magari poco spazio al gusto estetico, alla qualità di costruzione e di conseguenze i manufatti oggi necessitano sia quelli pubblici sia quelli privati di eh, opere di ammodernamento significative. Perfetto. Dato che siamo andati subito sul tema della valorizzazione, riprendiamo un po' le tre V iniziali. Devo dire che questo concetto delle V piace a me, ma perché mi piacciono in generale i richiami di forma sintattica. Le tre V, valutazione, valorizzazione, vendita, abbiamo detto essere centrali per quel che riguarda il mercato immobiliare. Vado quindi a chiederti, prima di passare alla valutazione, andiamo a spiegare queste tre parole, cosa significano, cosa c'è sotto quando si fa riferimento al mercato immobiliare? Ma Intanto delineano diciamo, la via del profitto, mm. ok? Perché la, la, la valutazione... Eh, ci dà intanto il sentore di ciò che potrebbe essere no? e quindi è la cosa sulla quale puoi costruire ogni tipo, ogni tipo di eh, ar argomentazione. La valorizzazione poi chiaramente è una voce anche lì da valutare in funzione della tipologia immobiliare, quindi eh, anche lì parliamo di costi, parliamo di opportunità, quando andare a pensare, a valorizzare e quando no. E di fatto poi legato alla vendita, bisogna capire, non sempre è opportuno vendere, ci sono dei momenti in cui può essere utile in relazione a certi immobili, altri invece conviene magari tenere e fare discorsi diversi. Assolutamente, allora vabbè qui proprio mi hai, mi hai lanciato un assist, io non me ne intendo di, di calcio, però siamo in periodo mondiale, sì. quindi eh, è più che mai pertinente come cosa, abbiamo detto valorizzare vendere. Come si combinano queste due cose? Prima valorizzo e poi vendo? Prima vendo e poi valorizzo? Non valorizzo? Dipende. Cosa faccio? Ecco, Dipende, dipende un po' dagli obiettivi di eh, medio periodo, quindi se, ho, se sono nella fortunata condizione di avere diciamo, una, così, un patrimonio immobiliare, è importante andare a creare degli scenari no? e quindi dire ok, L'immobile A è un immobile che si presenta bene, ha retto no, il, il tempo, quindi può essere magari eh, messo a reddito oppure ha eh, retto eh, poco al trascorrere del tempo ma si presta magari ad un'operazione di eh, trading o magari di maquillage no, di ammodernamento per poter poi essere rivenduto con, eh, con un giusto margine oppure ci può essere il caso di un bene che eh, eh, merita magari di essere eh, mantenuto ma siccome i beni costano anche se sono eh, lì, una volta si diceva che il mattone non mangiava, ma in realtà mangia tutti gli anni, eh, ma potrebbe essere utile anche traprendere una strategia legata alla locazione, poi di medio periodo, di lungo periodo è da vedersi anche in funzione del, dell'immobile, e poi c'è il caso più sfortunato, quegli immobili che praticamente vanno venduti per forza, perché magari non c'è più la convenienza eh, così ad un ulteriore investimento, no? di, di equity certo. ecco, e quindi sono casi in cui è necessario vendere, e lì ahimè, eh, L'unica leva che c'è su una certa tipologia di immobile è proprio il prezzo e, e da lì non si scappa. A proposito quindi ti faccio subito una domanda che potrebbe interessare soprattutto chi si trova tra le mani un immobile e deve decidere come disporne, cosa farne, se vendere oppure no. Quando si parla di un immobile, quali sono le fonti di guadagno, le fonti di profitto? Che possono essere ottenute da questo immobile, nel senso noi abbiamo detto la convenienza o meno del vendere in un determinato periodo oppure in base a un orizzonte temporale. Quali possono essere gli altri fonti di guadagno dell'immobile? Sì, eh, può essere sicuramente la locazione, che è una strada percorribile. Eh, non dimentichiamo che eh, il trend delle locazioni è di fatto un'industria in costante crescita, stiamo parlando di grosso modo un milione e mezzo di eh, contratti di locazione registrati ogni anno, stiamo parlando di 4 miliardi e mezzo eh, di Euro di canoni di locazioni legati al residenziale. Quindi vuol dire c'è un indotto molto interessante, un mercato in crescita, soprattutto per le generazioni nuove che magari non riescono ancora a, così, ad arrivare potenzialmente all'acquisto, quindi la locazione eh, può essere una destinazione interessante per un immobile che magari abbiamo lì e in qualche modo eh, consuma anziché, anziché produrre. Eh, il secondo ambito proprio riguarda magari la possibilità di eh, frazionare un bene, quindi dividerlo in, in, due, in due immobili più piccoli, magari più vicini alle esigenze. Di quel mercato di zona e quindi, e quindi vendere, oppure semplicemente di ammodernare eh, un immobile e, e poi procedere alla vendita. Considerando che chi ha la fortuna a dire, di avere già eh, patrimonio immobiliare alle spalle, probabilmente ha fatto acquisti in epoca remota, magari in lire, magari li ha ereditati e di conseguenza non deve sobbarcarsi del costo di acquisto e della ristrutturazione. Quindi vuol dire il bene c'è già magari è già, è già pagato e di conseguenza con un, magari un piccolo investimento economico è possibile poi eh, così tirare fuori il, il giusto margine. Ecco. Perfetto, eh, ti interrompo solo brevemente perché ci è arrivata una domanda di Carlo Zanni che dice eh, la crisi ha cambiato sicuramente il mondo del mercato immobiliare, come è andata a cambiarla e come ci si trova adesso ad affrontare queste problematiche? Carlo hai sollevato un coperchio interessante, eh, beh sì, eh, questa crisi sappiamo tutti che eh, non è una crisi immobiliare ma è una crisi economica, una crisi economica internazionale, eh, in realtà ha sconvolto un po' tutte le carte sul tavolo perché una volta l'approccio all'acquisto di casa era eh, per così dire un punto di, di arrivo, oggi è un sogno per le generazioni eh, diciamo, più giovani, ed è un incubo per chi si è avvicinato magari con un mutuo trentennale ad acquistare casa nel 2005, 2006, 2007. Ecco, quindi sicuramente la, la crisi ha scombinato molto le carte in tavola, eh, l'immobile rimane sempre centrale nell'economia del nostro paese, eh, c'è la possibilità decisamente di, di fare ancora investimenti immobiliari, di trarre il giusto profitto, ecco, di valorizzare, quindi vuol dire avere immobili comunque è oggi un problema dal punto di vista fiscale, ma è un problema gestibile, eh, però sono cambiati alcuni assunti, Ecco, quindi il, eh, abbiamo pochi compratori, quindi il prezzo la fa, da, la fa da padroni e il concetto di valutazione, poi magari vedremo è quando è ecco, esatto. più avanti, è fondamentale eh, per non perdere tempo, perché oggi abbiamo tanti immobili sul mercato, tanti immobili sul mercato da più di un anno, un anno e mezzo, e voglio dire, quando un immobile è da così tanto tempo sul mercato, è evidente che c'è qualcosa che, che non funziona. Assolutamente. Eh, Lascerai un attimo la parte valutativa, diciamo così, entriamo un pochino più nelle technicalities, nella sì. parte più, più dei tecnicismi. Quindi mh, parlando di mercato immobiliare, i requisiti minimi di sicurezza da rispettare quando si parla di investimento immobiliare, di immobili in generale, quali sono? Ma sicuramente eh, facciamo un discorso quindi non da proprietari di immobili ma da così, un discorso da terzi, esatto. quindi ok. Eh, sicuramente è importante avere un obiettivo capire cosa, cosa si vuole, no? se si vuole fare un investimento eh, e con quale finalità compro casa per andarci a vivere, compro casa per metterla a reddito no? eh, oppure vendo perché ho esigenze di tipo diverso, in ogni caso l'obiettivo è fondamentale quindi scriverlo su un pezzo di carta bianca perché non si può più andare a spanne okay? poi nell'ipotesi di acquisto dico attenzione all'indebitamento io tendo sempre a essere così anche se i tassi sono bassi anche se anche se anche se eh, dico occhio ai, ai debiti contratti per eh, l'acquisto di, di immobile per finanziarsi l'eventuale ristrutturazione quindi e terzo elemento importante valutare bene bene bene eh, l'impatto fiscale questo sì perché e poi il rischio è quello di eh, trovarsi, no, dopo aver acquistato, con eh, diciamo, sorprese poco, poco eh, gradite, sì, per veramente. cui, eh, per esempio, se si fa un acquisto in un'ottica di compro per mettere a reddito, quindi in ottica di locazione, magari valutare già da subito eh, gli scenari no, fiscali, quindi lo okay, che acquisto, ma affitterò per esempio con cellulare secca no? certo. o affitterò immobile a canone concordato e quindi fare già una valutazione di insieme proprio per evitare poi sorprese dopo quindi quello che dicevamo prima sempre valutare in un'ottica prospettica di medio-lungo periodo mai l'acquisto di pancia che soprattutto di questi tempi non è la, la scelta diciamo sì. più accurata negli ultimi 5 anni acquisti di pancia ne ho visti mm. pochi vero? <ride> sì a tal proposito quindi stiamo parlando comunque di un ambito molto tecnico dove i fattori da andare a considerare sono molti differenti e spesso anche di difficile valutazione, non solo in termini di valutazione effettiva del proprio, delle proprie disponibilità e di quanto si sta andando ad acquistare, ma anche di mercato al quale ci si affaccia. A proposito quindi ti chiedo, esiste una sorta di consulente immobiliare che possa arrivare a, diciamo, sciogliere un po' questi nodi e soprattutto quali devono essere i requisiti del consulente immobiliare tipo, quindi quali skills deve avere assolutamente un consulente immobiliare per far sì che si eviti di cadere in sì. errore, come dicevamo prima. Sì. Ma esiste, non è un animale mitologico, <ride> non è ecco, un unicorno, eh, sì, agente immobiliare o consulente immobiliare no? in ogni caso è eh, una figura professionale no? che attraverso il suo agire determina no? una serie di accadimenti, quindi al di là poi eh, delle dell etichette consulente immobiliare deve essere una persona che innanzitutto porta in dote reputazione, quindi eh, che tipo di eh, così, eh, reputazione ha sul mercato, nel contesto dove, dove opera, e le competenze vengono dopo, uh -huh. no? perché la competenza si può acquisire Certo. Eh, sulla reputazione bisogna fare lav un lavoro diverso no? e soprattutto essendo il settore immobiliare eh, sempre stato diciamo così, eh, foriero anche di tante persone che sono improvvisate, direi che questi sono i due elementi principi, quindi reputazione da un lato, competenza dall'altra, eh, discrezione perché poi quando si ha a che fare con la gestione di un patrimonio, no? a terzo bisogna, bisogna eh, fare attenzione e eh, che ci sia una buona cultura generale, no? prima che professionale, cultura generale. Quindi sono aspetti quasi più, eh, no, se vogliamo, umanistici, no? eh, più, più tecnici. <ride> Anche perché come cambia il mercato, come cambia l'approccio dell'investitore dell al mercato stesso, deve cambiare necessariamente anche la figura del consulente, guardando il mercato a cui fa riferimento e sì. guardando anche la tipologia di clientela, le necessità e le paure che probabilmente, correggimi se sbaglio, le paure di oggi sono diverse rispetto alle paure che c'erano una volta. Assolutamente, sono tante, sono variegate. E ogni giorno ne nasce una nuova, ecco. quindi assolutamente per il consulente avere eh, così, visione, capire gli scenari aiuta anche a porsi nei confronti del cliente in modo sincero, autentico, ma rassicurante. Assolutamente. Um, prima di passare alle eventuali sinergie che un consulente immobiliare può avere, magari con altri professionisti di settori che non citeremo, ma che diciamo che possiamo capire di chi stiamo parlando. Eh, tu prima hai fatto il parallelismo tra consulente e agente. Allora, abbiamo detto che in termini concreti poco cambia. Effettivamente cambia qualcosa no, quando non si parla di consulente, agente no, immobiliare? non cambia nulla. Si tratta okay. semplicemente di così, eh, Nella sezione popolare parlare di agenti immobiliari ci riconduce magari alle figure legate alle parodie cinematografiche no? di, di Carlo Verdone no? in Gallo Cedrone o del bravo Marco Giallini in Posti Impieni in Paradiso quindi questo agentone immobiliare che deve vendere a tutti i costi ma è sempre un po' improvvisato, col calzino bucato, no? con le bollette che non riesce a pagare ecco. questa diciamo, è un po' l'accezione generale, a volte meritata devo dire, a volte, a volte no eh, c'è stato nel corso degli anni no? un cambio di, di etichetta, no? quindi eh, da, da gente ci si è presentati come consulenti per eh, così no? dare una sensazione di, di maggior eh, credibilità eh, ed autorevolezza che Doveva già esserci comunque eh, prima, quindi certo. diciamo che nei fatti eh, agente o consulente, purché sia un professionista competente e con reputazione, <ride> diciamo a eh, poco cambia. Quel okay. che conta è la sostanza, insomma. Sempre, quindi. come sempre. Come sempre. <ride> Invece, sempre di consulente si tratta, ma questa volta è un consulente finanziario. Quale deve essere l'interazione diciamo ideale e sinergica per far sì che consulenti finanziari e consulenti immobiliari possano collaborare al fine di ottenere il meglio per la clientela? Prima di tutto ti chiedo a livello di scenario una cosa del genere attualmente accade? La si rileva oppure siamo ancora un po' indietro coi lavori, diciamo, nella sì. relazione tra consulente immobiliare e finanziario? E in secondo luogo ti chiedo appunto quali, qual è il modo migliore dei due per collaborare per arrivare poi a un fine comune? Certo, certo. Eh, beh, sicuramente... Siamo ancora diciamo, ai primi passi ecco, di, questa, di questa relazione, diciamo che le categorie eh, si stanno conoscendo. Okay. Iniziano adesso esatto, a frequentarsi. Esatto. Cominciano a frequentarsi <ride> sì. okay, in, modo, in modo sporadico, ma c'è una certa eh, frequentazione. E le sinergie e le opportunità sono eh, direi palesi, no? sono molto importanti, significative, perché comunque di qua abbiamo un consulente finanziario che ha a che fare con persone, con patrimonio e moltissime volte, nel 99% dei casi, anche patrimonio immobiliare che spesso eh, diciamo, produce problemi da affrontare. Dall'altra parte abbiamo il consulente immobiliare no, che eh, non vuole altro che entrare in relazione con no, i grandi proprietari di immobili. Diciamo che la sinergia con il consulente finanziario è eh, auspicata eh, e va sicuramente costruita però su canoni anche etici e di interazione eh, condivisi, sapendo nell'ambito di questa relazione che chi guida in questo caso è il consulente finanziario, certo. perché è lui che ha il rapporto fiduciario col cliente. Quindi consulenti finanziari, Guardate con attenzione, coinvolgete gli agenti immobiliari, i consulenti immobiliari, ma fate una selezione attenta sapendo che al di là delle competenze e delle soluzioni che possono portare siete un po' voi al timone di questa nave perché la relazione fiduciaria con i proprietari di fatto l'avete voi. Più che altro. Per anche quello che dicevamo prima, perché un investimento immobiliare deve essere sempre considerato in un'ottica di insieme, quindi certo. il consulente finanziario può avere un pochino più la visione di insieme su qual è la condizione complessiva finanziaria e patrimoniale del soggetto certo. rispetto al consulente immobiliare che invece nel momento in cui ci si trova a dover decidere piuttosto che a entrare sul mercato può effettivamente dare indicazioni su quale sia il momento più opportuno e quale sia lo strumento più, idoneo, più conveniente, certo. esatto, più idoneo. A questo punto quindi stiamo andando nell'ambito della consulenza. Io, consulente finanziario, per quanto non sia magari un consulente particolarmente esperto in ambito immobiliare, che posso essere comunque preparato, ma magari non in maniera così approfondita, mi trovo davanti a un cliente che all'interno del suo patrimonio degli investimenti immobiliari, piuttosto che ha intenzione di porsi sul mercato immobiliare. Ti chiedo quindi, anche in base un po' alla tua esperienza, confrontandoti direttamente con consulenti e finanziari e eh, immobiliari, quali sono le principali domande che si pone la clientela? Me ne vengono in mente alcune che possono essere, non so, io ho da parte un gruzzoletto di liquidità, Cosa faccio? Mi colloco adesso sul mercato o aspetto un attimo? Viceversa, io ho una necessità di liquidità, cosa faccio di un immobile che magari attualmente io non utilizzo? Lo metto sul mercato oppure no? E ancora la, la domanda che ci facevamo prima, ovvero nel caso in cui volessi andare sul mercato con il mio immobile, prima lo metto a posto, lo ristrutturo, quindi ci faccio un investimento al fine poi di migliorare ulteriormente il profitto tenendo, eh, che otterrei dalla vendita oppure lo vendo così com'è e me ne lavo le mani. Ecco, sì. Volevo un attimo capire quali sono le principali problematiche, le principali questioni della clientela e quali sono le principali risposte che il consulente dovrebbe dare a un cliente in, in questo ambito. Quindi una domanda un pochino più di, di carattere generale, Signora, di ampio spettro. Beh, eh, direi che ogni caso è un caso a sé stante, evidentemente. Però è vero, sono domande concrete e realistiche, quindi eh, ho bisogno di liquidità, devo vendere. Partiamo da un presupposto però, bisogna capire la reale esigenza di liquidità, no? quindi bisogna dire qua entro quanto tempo, perché? Perché l'immobile non si vende in due giorni, no? al di là eh, delle promesse dei più ottimisti, ecco, quindi eh, gli immobili si vendono in mesi, in mesi no? se si è bravi no? e poi serve anche così. Una, un pizzico di, un di, di fortuna, di fortuna dai, che ci dà, no? eh. in, in mezzo a questi numeri <ride> sì. tiriamo fuori anche l'elemento mistico no? della, della fortuna. Sì. Quindi, quindi, anche lì, pianificare con attenzione perché magari potrebbe essere il caso di approvvigionarsi diversamente rispetto ad una vendita forzata di un bene che magari non trova riscontro nell'immediato e che per essere venduto, eh, voglio dire, poi deve scontare fisicamente una, una grossa penalità sul prezzo e non rendiamo un servizio eh, sicuramente al cliente. Eh, ho una disponibilità in tasca, vorrei investire, beh lì il consulente eh, finanziario eh, conoscerà l'equilibrio eh, di portafoglio del, del proprio cliente, quindi saprà consigliare, di certo da un punto di vista squisitamente immobiliare, oggi i valori sono veramente eh, ai minimi storici, eh, c'è tantissima offerta e di conseguenza forse per acquistare può essere un momento eh, interessante facendo sempre attenzione però alla, al debito teniamo il debito basso quindi anche se vogliamo ricorrere al debito ma Uh, specialmente se parliamo magari anche di una seconda casa, che non è più un investimento ma un vezzo, ecco. Uh, teniamo eh, Questa sempre... potrebbe essere già una tematica molto interessante. Esatto, in sì, certo? a volte sì, solitamente chi ha a che fare con quel tipo di clientela, l'esigenza di prima casa è già affrontata. Uh -huh. Ecco, magari c'è già la seconda e si pensa alla casa al mare, esatto. ecco, quindi... Questo è chiaramente questo è uno dei casi tipici degli acquisti di pancia. Ho no? la disponibilità e compro perché mi piace, non c'è dietro un ragionamento legato all'investimento. Quindi, se parliamo di seconda o terza casa, non parliamo più di investimento, ma semplicemente voglio godermi la vita acquistando questo bene, quindi l'investimento lo accantoniamo. Noi andiamo a farci dei debiti per comprare la seconda o terza casa. Ecco, debiti rilevanti, quindi se ho delle disponibilità, magari posso decidere di impiegare con l'apporto di una piccola quota di, di mutuo, ma andare a fare così, aprire posizioni debitorie su eh, terze, seconde case al mare potrebbe non essere eh, così, così saggio. Ecco. Poi chiaramente eh, sulla, sulla vendita legata alla valorizzazione anche lì ogni, ogni immobile ha la sua storia, ogni immobile è collocato in un mercato che ha caratteristiche eh, proprie, per cui ogni storia è una storia a sé. Certo che la valorizzazione e quindi evidentemente la possibilità di trarre No, un vantaggio economico supplementare, bisognerebbe considerarla sempre quando abbiamo magari immobili un po' datati, immobili che magari sono particolarmente grandi in zone dove sono richiesti magari i bilocali, e io mi ritrovo un eh, 5 locale da 120 metri, forse potrebbe essere interessante eh, fare una valutazione eh, di frazionamento. Ecco, per esempio, ma non è Bibbia, diciamo che caso in caso va, va visto. Ti sottopongo una domanda che ci è appena arrivata. Ha ancora senso considerare l'investimento immobiliare i soli fini speculativi? Beh Sì, sì perché? Eh, perché se non devo ricorrere al debito, siamo sempre lì, se non devo ricorrere al debito, io ho già il 50, 60, 70% delle disponibilità economiche, oggi è possibile acquistare a prezzi molto bassi a libero mercato, non dimentichiamo uh, che poi c'è un mercato parallelo di cui si parla ogni tanto sui giornali, che è il mercato delle aste immobiliari, dove ci sono tantissimi immobili e ce ne saranno sempre di più in vendita, esatto. dove è possibile andare a comprare anche al 30% meno rispetto ai valori attuali di mercato che sono già bassi, quindi se voglio fare un'operazione di flipping, cosiddetta, quindi compro per eh, così, valorizzare e rivendere, lo spazio c'è in determinati mercati. Eh, diversamente se voglio impiegare i miei capitali per eh, acquistare immobili da mettere a reddito, abbiamo detto prima l'industria della locazione è sicuramente in crescita, quindi sì, assolutamente il momento è giusto per poter fare questo tipo di investimento. Perfetto, benissimo, quindi pian piano stiamo andando nella giusta direzione, certo. Diciamo così, dopo anni in cui diciamo che non si vedeva la luce stiamo andando verso la direzione in cui il mercato immobiliare torna effettivamente a eh, dare convenienza all'investimento e dare anche un pochino più manforte all'investimento, dato che prima sì. era, era passato un po' in secondo piano. Uh, cambierei un attimo argomento, più che argomento panoramica e poi capiremo perché parliamo di panoramica, uh, mentre parlavamo ovviamente centrale è la tematica del prezzo, quindi mh, valutare il rapporto tra compratore e venditore, disponibilità effettiva e tariffe che ci sono sul mercato. Individuare un prezzo corretto di acquisto di un immobile, correggimi se sbaglio, è abbastanza difficile, nel senso... Il mercato immobiliare è ampio, variegato e quindi arrivare a decidere, a capire se quel determinato prezzo sia congruo o meno per l'immobile che stiamo valutando potrebbe essere un, un filino complicato. In questo sicuramente intervengono i consulenti immobiliari che riescono ad avere una visione di insieme più completa, ma a dare man manforte diciamo così, ai consulenti immobiliari potrebbe essere la tecnologia. Quindi, Assolutamente sì, sì, sì, sì. l'utilizzo sì. dei dati, il capire, l'analisi del mercato, sì. come interviene la tecnologia nel settore immobiliare? Sì, Ma intanto eh, se posso rubare 30 secondi per una, una nota sulla valutazione immobiliare. Allora, eh, il mio vicino ha venduto a X, quindi la mia casa più bella non è una valutazione immobiliare. Eh, il mio amico che ha comprato sei mesi fa in un posto più brutto e quindi la mia vale di più, ecco, non è una valutazione immobiliare diffidate dei consulenti immobiliari che arrivano nell'immobile e spannometricamente sull'uscio di casa si guardano intorno e dicono ma no, io farei... vale, vale <ride> questo, non è una valutazione immobiliare la valutazione immobiliare è innanzitutto un report di stima scritto che si basa sicuramente sulla domanda esistente in quel momento uh, sul, sul mercato, ma soprattutto sul compravenduto c'è stato negli ultimi mesi, perché poi sono le compravendite che sono quelle rilevanti, non sapere che ci sono X immobili in vendita, quello serve per capire quanta concorrenza abbiamo no? quando andiamo ad immettere il, il nostro immobile sul mercato, però la, il valore si determina proprio sulla base di ciò che è stato venduto, in quel momento sul mercato, quindi immobili che siano vicini alla, per caratteristiche al nostro, non dimenticando che poi ogni immobile anche sullo stesso piano, stesse condizioni, può avere decisamente valori diversi. Tecnologia, big data, oggi ci sono strumenti eh, che sono eh, significativi, Uh, per esempio c'è una startup eh, che ormai non è più tanto start-up perché hanno festeggiato i 150.000 report di, di valutazione eh, di, di Torino che per esempio è Agent Pricing che proprio raccoglie no, questi, questi dati dal web eh, ha creato anche una banca dati di eh, immobili quindi di compravendite vere mm. ed è in grado di in pochi secondi di dire guarda che eh, Questo immobile, sulla base dell'informazione che mi hai inserito, trova riscontro su quel mercato lì e quindi ti fornisco un valore minimo e massimo eh, realizzabile. Eh, utility dedicato ovviamente ai consulenti immobiliari, quindi insomma, bisogna valersi sempre delle professionalità, non dimenticando però che nell'ambito eh, della valutazione, cosa importante è la sensibilità del valutatore perché anche i numeri più meticolosi eccetera eccetera in qualche modo poi vanno, vanno, vanno, corretti, vanno corretti. Parlando di tecnologie, vedevo prima eh, in sovraimpressione andava, andava un, altro, un altro video no, che riguarda proprio la, uh, così, no, la presentazione degli immobili, quindi la tecnologia che ha cambiato no, il modo di proporre gli immobili attraverso per esempio le visite virtuali. Questa è un'altra fantastica startup che, che è realistica, che stanno facendo veramente la rivoluzione tra eh, i professionisti immobiliari, perché presentare gli immobili in questo modo sicuramente eh, così, certo. dà, fornisce un servizio di valore a chi deve eh, vendere casa. Ecco. Quindi la tecnologia sta giocando un ruolo molto importante oggi nella compravendita immobiliare ah, ed, è, ed è un tema che ho affrontato anche nel mio libro comprare e vendere casa, luigi comuni, protagonista e verità di un mercato in continua evoluzione e guarda caso è in vendita <ride> no, bisogna dirlo perché poi magari uno dice ah, ha scritto un libro ma chissà magari in vendita se si, si compra, si può comprare adesso ti faccio un'ultima domanda ci mancano una decina di minuti prima della nostra, della nostra fine forse qualcuno in meno eh, abbiamo affrontato diverse tematiche l'ultima delle quali il mercato... Eh, l'inserimento della tecnologia all'interno del mercato eh, immobiliare, la figura del consulente immobiliare parallela alla figura del eh, consulente finanziario. Noi però ricordiamo, mh, anche come rispetto a quanto, quando siamo partiti, che ci muoviamo all'interno di un mercato italiano, quindi un mercato in cui il consumatore e il, il risparmiatore, l'investitore partono da un'ottica dove il, la casa era il bene intoccabile che tutti dovevano avere, a magari un, un mercato che si è evoluto proprio nel corso degli ultimi anni. Quindi vorrei chiederti eh, a te che ti trovi a, a agire direttamente sul mercato italiano, quali sono le peculiarità del mercato italiano, dell'investitore italiano e dell'acquirente italiano, quindi in che mercato ci si sta muovendo? Ah Sì, un mercato sicuramente con, con, tante, con tante luci e con tante ombre, un mercato in cui l'acquisto di casa, l'acquisto di prima casa non è un diritto costituzionale, per cui la locazione è una sana alternativa, perché nel momento in cui devo accanirmi, eh, come facevano eh, mio, mio papà i miei nonni, eccetera, eccetera, nell'acquisto di casa ma devo sottopormi ad un mutuo trentennale eh, e quindi a rinunciare alla vacanza, a rinunciare dire, alla pizza nel weekend e ancorarmi e sapermi ancorato per 30 anni in un mercato del lavoro che oggi ci sposta continuamente in una località, sicuramente bisogna, bisogna pensarci con grande, grande attenzione, perché la qualità di vita viene, viene prima di ogni investimento, quindi, Uh, acquisto prima casa, ricordiamo l'indebitamento sì, ma con moderazione, con moderazione non rinunciando alla nostra qualità di vita. Uh, acquisto di beni diversi per investimento, diciamo che abbiamo già risolto evidentemente l'acquisto di, di prima casa e quindi insomma, saremo in grado di affrontarlo con, uh, con diversa serenità, sapendo che dovremmo guardare gli immobili con un occhio diverso Rispetto a quello dei nostri genitori. No? Perché esatto, oggi esatto. si parla di Millennial, i Millennial che non comprano, eccetera, eccetera. Sono stato ad un convegno di recente dove c'era un giovane eh, imprenditore sempre nel, legato alle tecnologie innovative, parlava di blockchain. Che dice: Sì, signore, voi state dicendo i millennial non comprano, noi compreremo anche se avessimo reddito, se avessimo. Quindi, Qui apriamo anche un'altra eh, diciamo un un finestra no? dove il rischio qual è? è quello di distorcere un po' la verità, perché è vero che il giovane oggi non acquista casa come i nostri genitori e nonni, il mercato è cambiato e le valutazioni da fare sono diverse. È anche vero che la ripresa del mercato immobiliare è necessariamente legato anche all'indotto economico che gira intorno, quindi se, se, se ci sono eh, prospettive di occupazione, crescita economica, stabilità, è chiaro che c'è anche una maggiore fiducia e una propensione eh, all'acquisto. Se l'indeterminatezza no, rimane una costante della nostra economia, il nostro mercato immobiliare, che ricordiamo è un'eccezione rispetto ai mercati europei che si sono già ripresi e sono già cresciuti sia in termini di complementi ma anche di prezzo, il nostro è in continua stagnazione. E non dimentichiamo che il sistema di portali eh, cappeggiato da Zillow negli Stati Uniti, che è una grossa no, azienda, una grandissima immobiliare.it, prevede la prossima recessione immobiliare negli Stati Uniti nel 2020. Ecco, quindi, dico, noi non siamo anni. riusciti, non siamo ancora usciti da questa e già dobbiamo pensare che magari nel 2022 potremmo ricadere in una situazione analoga. Quindi anche la politica deve fare deve svolgere un ruolo importante eh, per far recuperare slancio al settore immobiliare. Mi hai anticipato infatti nella, nella domanda poi conclusiva, intanto eh, sono arrivati i complimenti che poi ah, ti, ti farò leggere grazie, in diretta. grazie. E, mh, la mia domanda sarebbe stata proprio in un'ottica futura, quindi sì. se noi guardiamo oggi al mercato immobiliare nel futuro, Proprio per quello che hai detto tu, il cambio sì. di condizioni di mercato, il cambio degli acquirenti, che è un cambio non solo eh, di decisione personale o in termini di valutazione del proprio patrimonio, ma anche di eh, società nella quale ci si trova ad agire e disponibilità effettive legate al costrutto economico più che alla volontà personale. Quindi, l'ingresso dei millennials e eh, di, una, di una fascia diciamo, di popolazione che si sta introducendo ora al mercato del lavoro forse in ritardo, senza il forse un po' sì, boh sì, più sì. avanti rispetto a quello che succedeva prima. Quindi anche le disponibilità concrete arrivano poi più avanti. Quindi volevo proprio chiederti, nel futuro come vedi il mercato immobiliare e soprattutto riconducendoci anche all'ultimo argomento trattato la tecnologia come può andare in qualche modo a eh, facilitare quello che è l'acquisto futuro da parte degli acquirenti, sì. che possono essere magari i millennials, che abbiamo visto a una panoramica tipo quella eh, precedente, possono essere più interessati anche per questioni di mancanza di tempo, piuttosto che lontananza, piuttosto che distanza, quindi in un contesto dinamico. Sì, ma la, la tecnologia sicuramente potrà giocare un ruolo fondamentale, eh, ma Uh, come dire, gioca un ruolo di secondo piano, no? nel senso che è un acceleratore, è uno strumento che nel contesto digitale no, può accelerare dei processi. Quindi può aiutarci a collezionare dati, a capire meglio il mercato, ad avvicinare domande ed offerte, a rendere certe determinate patuzioni. Parlo anche di, di blockchain, ecco, pur essendoci in Italia un sistema del notariato che è assolutamente solido e che garantisce esatto. tutti, però è tecnologia voglio dire, che, che sta arrivando. Quindi, insomma, eh, La tecnologia giocherà un ruolo eh, sempre più stravolgente. stravolgente. Il futuro dell'immobiliare è un futuro eh, dove avremo un patrimonio nel tempo sempre meno frazionato e più concentrato, magari in mani di grossi investitori. Sta accadendo in Germania, per esempio, dove ci sono due società che hanno 300-400 mila eh, immobili residenziali in proprietà. No? Uh -huh. In Italia non ci sono ancora perché abbiamo ancora problematiche legate proprio alla fiscalità e, e, e soprattutto, a, eh sì, soprattutto anche al fatto dell'occupazione eh, degli immobili. Quindi, insomma, cambierà però anche in Italia. Si parla di co-working e quindi di valorizzazione di determinati stabili per creare spazi dove andare a lavorare, dove fare networking. Si parla di co-housing, si parla di residenze anche dove invecchiare. Quindi eh, e dimentichiamoci l'ospizio, no? che okay, queste residenze <ride> tristissime, e abituiamoci magari all'idea di villaggi dove anche la persona anziana possa... Invecchiare con le sue cose no, in un contesto eh, servito e in compagnia di altri esseri umani, senza eh, camici bianchi. Ecco, quindi eh, il mercato immobiliare sta andando in quella, in quella direzione e voglio dire quindi ogni attività di investimento, di dismissione, deve tenere conto di queste nuove tendenze. Perfetto. Io direi che abbiamo illustrato un po' il mercato in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature, andando a toccare anche diverse classi d'età come abbiamo visto adesso, quindi non solo guardare al futuro con le generazioni future, ma anche guardare al futuro con le generazioni passate che sanno cosa voglia dire, un mercato immobiliare in cui effettivamente c'era gran convenienza a collocarsi e che hanno poi vissuto magari un periodo un pochino più di, di rallentamento, qual è stato quello degli ultimi anni. Quindi eh, io vi ringrazio per aver partecipato alla trasmissione, sicuramente ringrazio te Gerardo per l'intervento. Grazie a voi, grazie a voi. E vi ricordo il libro eh, di Gerardo «Comprare e Vender casa», e vi invito eventualmente a inviarci le vostre domande in un secondo momento, alle quali provvederemo poi a dare risposta o a ampliare ulteriori eh, approfondimenti nei prossimi giorni. Quindi grazie e restate sintonizzati su Live Blog.